Eh, abbiamo fatto, eh, quindi una breve, un breve racconto di quello che è stato questo mese e mezzo. Ci cioè, avete detto di contattare il prefetto, abbiamo fatto una PEC eh, chiedendo un incontro col prefetto che ci ha ricevuto, eh, abbiamo esposto quali possono essere i rischi eh, igienico-sanitari di una eh, scarsa raccolta dei rifiuti come stiamo vivendo. Eh, abbiamo documentato con eh, foto e immagini di topi che penso abbiate visto anche voi e eh, di altri animali che attingono i loro alimenti poi dai nostri rifiuti e con la conseguenza che possono rilasciare batterie e virus da qui poi nascono le vignette del coronavirus che in Calabria non c'è tanta perché siamo fortificati dai rifiuti vabbè poi eh, ci è stato chiesto di preparare e presentare un esposto alla Procura della Repubblica, cosa che noi abbiamo fatto e da quali giorni dovremmo avere eh, qualche risposta. Nell'esposto che abbiamo presentato alla Procura eh, abbiamo evidenziato eh, i rischi, eh, sempre sanitari, e poi abbiamo chiesto l'intervento di eh, indagine per capire il perché si è arrivato a tutto questo perché io non credo, e questa è una delle domande pure che ho fatto al sindaco che si possa arrivare in una situazione del genere dall'oggi al domani quindi eh, penso che il sentore si sia avuto eh, parecchio tempo fa e forse parecchio tempo fa sarebbe stato il caso già di intervenire cosa che probabilmente non essere fatta, altrimenti oggi non saremmo più Dopodiché siamo stati contattati il giorno 26 dalla segreteria del sindaco, il quale ha chiesto di incontrarci in quanto artefici di tutto quello che è successo. Noi logicamente abbiamo accolto con piacere l'invito, eh, siamo stati a Palazzo Alvaro, eh, potete notare alla vostra, alla vostra sinistra. Eh, giorno 27 abbiamo avuto un colloquio con il sindaco e alcuni suoi rappresentanti che è durato circa due ore e due ore e mezza. In questo incontro abbiamo, ha parlato inizialmente lui, cioè ci ha fatto presentare, dopodiché eh, ci ha raccontato un po' quali sono stati gli eventi che hanno portato a, a questa emergenza di rifiuti. Eh, in parte attribuendoli all'amministrazione passata e in parte per problemi economici che poi sono sorti. Eh, poi ha fatto un po' un excursus uh, delineando un po' l'importanza di cosa sia la differenziare i rifiuti, di quanto è importante a livello ecologico, a livello anche economico. Eh, noi non siamo mai stati contro la differenziazione dei rifiuti saremmo dei pazzi a dire una cosa del genere è una scelta ecologica cioè eh, indubbiamente dobbiamo lasciare un patrimonio ai nostri figli che non è certo quello che stiamo vedendo in questi giorni o almeno io così la penso eh, noi abbiamo sempre combattuto dal primo momento e questo poi abbiamo detto a lui in questo incontro sul sistema di raccolta un sistema di raccolta che non può funzionare a me spiace che la presenza di non molte persone eh, vorrebbe, mi fa pensare che invece gli altri logicamente siano d'accordo con questo sistema porta a porta però eh, probabilmente ritengo che oh, o non si siano ben documentati loro o non ci siamo ben documentati noi perché abbiamo letto tanto in questo periodo per aiutare un po' tutti a arrivare poi a, a questa a conclusione di questa nostra battaglia, ad ottenere il togliere davanti, eh, i rifiuti davanti alle nostre porte. Perché poi diciamocelo di questo stiamo parlando. Cioè, la raccolta differenziata porta a porta può funzionare solo ed esclusivamente, lo sostengo e lo urlo in piccoli comuni o in zone limitate di grandi comuni, come era nata inizialmente? Inizialmente questa iniziativa, tanto di cappello, era limitata solo in alcune zone, nel momento in cui è stata estesa che è iniziata a fare acqua. Quindi già da lì era chiaro il settore, bisognava fare un passo indietro già lì, non è stato fatto. Dopodiché è chiaro che la raccolta a porta a porta può funzionare nel momento in cui... La raccolta è puntuale, scusatemi se ogni volta che utilizzo un termine un po' più tecnico poi specifico perché la maggior parte di voi sanno cosa significa ma ci può essere anche tra di voi qualcuno che non lo sa, puntuale vuol dire che se io dico martedì raccolgo la plastica io martedì devo raccogliere la plastica Puntuale vuol dire che se io devo esporre il mastello dalle 22 alle 6, presuppone che tu devi venire a raccogliere alle 22 alle 6, perché se già tu vieni alle 17 del pomeriggio, tutte le case, tutti i marciapiedi saranno in base di spazzatura fino alle 17, per poi alle 22 ricominciare. Ora io mi chiedo e vi giro la domanda voi pensate che una città come Reggio Calabria con la sua efficacia e efficienza di amministrazione arriverà a questo? io ho detto al primo cittadino Bologna che a mio dire la nomino spesso okay? perché per me è una città ben amministrata da tempo, da molto tempo aveva scelto il sistema no porta a porta e tornata indietro e l'ha limitata solo ad alcune zone il sindaco di Bologna, rivolto ai propri cittadini, ha chiesto scusa, ha detto scusatemi, io ci ho provato, non funziona, torniamo indietro. Ora una città come Bologna, ben amministrata, che non ha i problemi economici che ha la città di Reggio Calabria, è tornata indietro e noi abbiamo la presunzione di dire siamo meglio di loro? Secondo me no, assolutamente. È chiaro che io mi viene più comodo scendere e mettere la spazzatura davanti a casa anziché andare a cercare l'isola ecologica a 100-200 metri che magari in pigiama col cappotto mi metto e vado a buttarla è più comodo, apro la porta e la metto fuori sono pienamente consapevole di tutto questo Sì, signora lo, lo, lo citiamo ma non è solo questa non diamo la colpa sola a questa è vero quello che dice lei però diciamo che negli ultimi dieci anni non è che ma non, siamo non siamo mai arrivati a questo punto però negli ultimi dieci anni diciamo che l'amministrazione... Sì, sicuramente. Il nostro sindaco eh, ci ha detto che effettivamente era limitata inizialmente in alcune zone, poi l'ha estesa agli altri perché la regione eh, l'ha invitato a farlo. Uh, offrendogli un bel piatto d'argento con sopra 5 milioni di euro per estenderlo alle altre zone sarà così? ok ma ciò non giustifica comunque il fatto che pur invitato tu dovevi considerare prima se sarebbe stato efficace questo sistema o no bene per i 5 milioni di euro che non so li avevano utilizzati sicuramente per noi non è che però non basterebbe questo per giustificare il flop quindi noi quello che abbiamo chiesto al sindaco è fondamentalmente vabbè, abbiamo fatto un progetto subito lì in, quella, in questa sede cioè quando ci siamo incontrati il 27 abbiamo detto che noi siamo entrati in contatto con un'azienda che al nord offre incomodato d'uso gratuito delle macchinette, quelle chiamate mangia plastica, non so se le avete mai viste, se in genere nelle altre città le troviamo nei supermercati. La gente arriva con le buste, con la plastica, con le lattine, col vetro, inserisce all'interno di queste macchine i rifiuti e in cambio ne ha un ticket che può utilizzare o a sgravio del tributo, o eh, eventualmente direttamente eh, funge da sconto sulla spesa che poi vanno ad affrontare per esempio in un supermercato. L'importante è metterlo anche nelle scuole e negli uffici. Abbiamo detto che questo potrebbe essere anche un sistema di caratterizzazione del rifiuto migliore. Caratterizzazione vuol dire che eh, i rifiuti che noi produciamo e che differenziamo se non sono puliti, nel senso plastica con plastica, organico con organico, se noi nell'organico andiamo a gettare per esempio i mozzoni della sigaretta, vi faccio un esempio, quello è un rifiuto si dice decaratterizzato, cioè eh, non si può utilizzare deglassato, non si può utilizzare così come viene confluito, quindi è soggetto a sanzioni e quant'altro. Quindi, a maggior ragione, fare un sistema con queste macchinette produrrebbe a una caratterizzazione migliore del rifiuto. E in più, eh, facciamo presente al sindaco che magari la gente che è meno ambiente sarebbe quasi pure incentivata a raccogliere la bottiglia di plastica che trova per strada. La lattina per poi confluirla all'interno di queste macchine per avere in cambio uno sconto o andare a comprare la spesa. Quindi fungerebbero un po' tra virgolette, perdonatemi per un po' il termine, da operatori ecologici volontari, no? Come eh, potrebbero ripulire le strade. Quel... C'era una volta che i si buttava la pasta Sì, Calabella. ce n'erano due, signora, una al Brico Center eh, so. su Viale Calabria e un altro su Ponte della Libertà. È non la raccoglievano quindi perché si bisogna confluirle all'interno di queste macchinette però poi ci deve essere chi li va a raccogliere ma perché io erano li quindi è vero hai ragione la signora c'erano però non raccogliendole e poi rimanevano là alla fine le hanno chiuse anche le batterie esaltate quindi queste vostre osservazioni poi torniamo a quello che ho detto prima, cioè voi pensate che noi batteremo Bologna? <ride> io non credo sinceramente quindi con un po' di modestia bisognerebbe ammettere che questi siamo allora fare un passo indietro che poi un passo indietro non sarebbe effettivamente perché il tipo di sistema che noi stiamo suggerendo non è il vecchio cassonetto concepito come tale è un cassonetto più evoluto sempre con la differenziazione e lì a quel punto eh, l'amministrazione la, dovrebbe solito trovare il sistema di farlo raccogliere e non lasciarlo depositare all'interno di questi cassoni dopodiché al, siamo rimasti col sindaco che eh, ci saremmo rincontrati perché abbiamo altri progetti in atto da attuare, e abbiamo suggerito delle soluzioni immediate per, intanto per togliere i rifiuti. Eh, lui invece ci ha detto che eh, si sta muovendo negli ultimi due o tre mesi, insomma ci sono delle cose che noi noteremo eh, nei prossimi mesi, nei prossimi mesi prima di maggio. Io riferisco quello che ha detto lui. Quindi lui dice che lo vedremo a breve. Dopodiché abbiamo tra le... a finire un po' l'incontro, abbiamo chiesto al sindaco di, eh, re, di rendersi un po conto del fatto che il servizio di eh, raccolta eh, che nell'ultimo anno è stato a singhiozzi e quindi come tale c'è una mancanza di servizio e a tal fine abbiamo chiesto una riduzione sostanziale della eh, tariffa Tari quindi su questo ci lavoreremo e vi metteremo poi a conoscenza di come fare eh, per eh, aderire a questo tipo di richiesta e chiedere una riduzione ora io lascio la parola a qualcun altro in, cose, in sì. merito alle, alle bollette che stanno arrivando col messo comunale Bravo, mi ha, mi ha, detto, eh, bravo, mi ha questo ricordato anche questo, questo, anche questo, eh, è stato detto in questa riunione che grazie a quello che loro hanno fatto sono riusciti a, a, a, sì. sono riusciti a scoprire eh, tantissimi evasori, tanto da recuperare, se non erro, Ivana correggimi, 14 milioni di euro, 14 milioni di euro. Ha detto, eh, appena hanno finito di dire 14 mil eh, milioni di euro, eh, io ho detto, ma sono veri? E mi ha detto, in che senso? E io l'ho guardato, eh, sì, perché se ci riferiamo alle cartelle pazze che stanno arrivando, poi arriveranno i ricorsi, le stanze, quindi non saranno 14 milioni vere. Eh, quindi ho fatto cenno anch'io alle cartelle che quindi stanno io, arrivando io sarò pronto perché eh, il discorso che stanno facendo adesso riferente all'anno 2014 perché caro sindaco aspetti che mi avvicino, ah, guardi. scusatemi caro, caro sindaco che cosa sta, io da come ho dedotto che lui sta mandando come se eh, come i postini che portano la raccomandata non vi trovano, vi lasciano il bigliettino dopo due giorni vi arriva la, la lettera verde in cui dice che è depositata presso l'ufficio postale per andare a ritra dentro 30 giorni. Ora, siccome questa, questo lo sta facendo con i messi comunali, eh, che cosa vuole fare? Tipo che lui ci abbia già consegnato queste lettere, e che noi non l'abbiamo ritirate, quindi noi dovremmo, eh, andando a ritirare questa bolletta, andiamo all'accordo che vuole lui, cioè che, che noi siamo in diffida verso il comune di Reggio Calabria. A, aggiungo qualcosa, lei la lettera l'ha ricevuta? Sabato. Gennaio, febbraio? Gennaio, gennaio. Io la invito... invito a guardare la lettera quando è stata emessa. No, fai a io... parlare col signore no, là, no. che vuole dire sì. una cosa sì, sì. si si capisco no. no. parlavate in merito ai mozziconi no, no, no. allora se c'è un disabrio sulla carrozzina sì. come fai? a quello che lo porta portami tu il mozzicone vicino a un cestino ma i cestini ci sono, non, sono? non ci sono i cestini eh, quindi qualsiasi. anche pur chiedendoglielo lei dove lo deve portare lo devo buttare nella portiera ah, sì. okay ma nel gente il disabile che fa sulla carrozzina? quello lo spinge e fa ma il disabile non riesce nemmeno a passare dal marciapiede perché c'è la spazzatura se uno lo spinge lo spinge se quello fuma il disabile che fa? Dice te, ho finito di fumare la sigaretta e portami la tua la sigaretta no, ha ragione devono essere messi anche i cestini, ha ragione non solo per i disabili, eh? i cestini andrebbero messi per tutti, anche per i rifiuti, gli escrementi del cane proprio disabili quelli là che sono qua così sì, sì. No, io è giusto è giusto bravo. perfetto Dai, adesso... e noi facciamo nostro questo appello qua è giusto, bravo. perché è giusto la città è di tutti e deve avere gli accessi garantiti per tutti buongiorno io invece sono Marco Lucisani coordinatore provinciale dell'associazione ambientalista vita ambiente abbiamo iniziato un percorso che poi è diventato parallelo alla, alle signore del No Porta a Porta. Questo percorso è iniziato con una proposta che abbiamo avanzato al comune di Reggio Calabria ed era quella là proprio di togliere via i rifiuti dai nostri portoni. Questo era l'inizio della, della proposta. Una proposta che proprio aveva questo obiettivo qua, eliminare, eliminare le criticità. Mi sentite adesso? Scusate. Perfetto eliminare le criticità che si erano verificate nel momento in cui hanno imposto alla cittadinanza di Reggio Calabria di mettere i rifiuti davanti ai portoni con l'aspettativa di lasciarli per un, per un tempo indeterminato all'interno dell'abitazione perché se dobbiamo parlare della raccolta porta a porta dobbiamo dire tutto quello che c'è nel mezzo partendo dalla normativa. La normativa dice che la raccolta porta a porta va fatta a determinati orari. Se non passano a fare la raccolta porta a porta ognuno dovrebbe scendere sotto e rimettere i mastelli all'interno dell'abitazione per evitare l'occupazione di suolo pubblico. Adesso non, non c'è bisogno che vi dica che cosa succede quando dopo 15 giorni, 20 giorni non passano a raccogliere i rifiuti come sarebbero ridotte le nostre abitazioni. Va bene, Hanno, sono riusciti a farci fare le discariche dentro casa. Questo è il problema iniziale e questa è la cosa che noi dobbiamo come cittadini evitare, dobbiamo indignarci, dobbiamo reagire attivamente di fronte a questa situazione perché l'amministrazione può fare le sue scelte ma noi le dobbiamo condividere se non sono condivise c'è un problema nel mezzo e siccome i cittadini sovrani siamo noi e l'amministrazione sta amministrando per conto nostro abbiamo il dovere di rappresentarlo questo, non possiamo essere succubi di questa situazione e questo è stato il primo punto che noi abbiamo espresso perché lasciando i mastelli in mezzo al marciapiede è impossibile, dovuto, situazione aumentata da questo stato di disservizi, transitare sui marciapiedi. C'era il nostro concittadino che soffre di disabilità. Io vorrei sapere una persona sulla carrozzina come fa a transitare su un marciapiede a Reggio Calabria. È impossibile e quindi noi dobbiamo anche pensare a questo perché come cittadini dobbiamo fare squadra dobbiamo fare rete da soli abbiamo una voce minima non riusciamo a portare quelle che sono le problematiche all'evidenza dell'amministrazione dobbiamo fare un lavoro di rete un lavoro di squadra perché il problema dei rifiuti è un problema di tutti e quindi se vogliamo la soluzione dobbiamo essere tutti insieme a collaborare mi dispiace vedere che ci siano così poche persone vi ringrazio di essere qui voi però dobbiamo essere di più perché quando arriva l'Atari ed è una controprestazione, questo va detto, la Tari è una tassa di controprestazione, vuol dire che tu mi dai un servizio e io ti pago il corrispettivo. Ma scusate, con questa situazione che c'è dei rifiuti, ma secondo voi quanto dovremmo pagare di Tari? 800 euro, 2000 euro, 5000 euro stanno arrivando ai commercianti. Va bene, li mettiamo in mezzo a tutte le altre criticità delle quali stiamo soffrendo. E allora, punto primo, cerchiamo di capire che cos'è la Tari, quando è dovuta e in che percentuale. Quindi, se c'è un problema di rifiuti, se c'è un problema di emergenza rifiuti, noi dobbiamo fare sentire la nostra voce. Quindi vi dicevo, abbiamo fatto questa iniziativa, abbiamo chiesto al Comune, possiamo portare avanti il nostro progetto i centri di raccolta di zona che cosa succede? togliamo i rifiuti dai nostri portoni e li portiamo nei centri di raccolta di zona perché nel momento in cui c'è una criticità non dobbiamo avere il problema noi di avere la spazzatura davanti ai portoni o dovercela portare sopra deve essere un problema del comune perché o paghiamo la Tari o smaltiamo i rifiuti devono decidere che cosa dobbiamo fare questa è stata la prima proposta oggi abbiamo istituito All'interno dei social, sulle pagine Facebook del Circolo Vita Ambiente, sulla pagina del No Porta a Porta, sul sito, sul blog di Riconquista Sociale, lo trovate su internet. Ma io sarò qua fino a mezzogiorno. Chi mi vuole lasciare i propri recapiti, una newsletter, giusto? Newsletter, che io purtroppo parlo meglio l'italiano dell'inglese. Mi dovete scusare, ma qua siamo ancora in Italia, quindi abbiamo iscritto questa newsletter che praticamente consentirà a chi si registra con solamente la propria mail, quindi non deve lasciare i dati personali, non deve pagare, non deve fare niente, perché è un'iniziativa cittadina, non partiti, non sindacati e nulla del genere, da cittadino a cittadino, mi sono reso conto che da solo non posso fare niente, però ho anche capito che insieme possiamo cambiare le cose per il nostro interesse, perché non vogliamo pagare tutta questa spazzatura per poi vedercela in giro, punto primo. E allora chi vuole può andare direttamente sul sito, sulle pagine Facebook, mi può lasciare la sua email, verrà registrato in un database dove noi comunicheremo tutte le iniziative che ci saranno. C'è un progetto a carattere regionale che stiamo portando avanti come Vita Ambiente che ci consentirà di smaltire i rifiuti e di non avere più il problema delle discariche che tra l'altro sono contro l'ambiente perché il rifiuto dalle altre parti fanno i soldi, prima Daniela vi portava l'esempio di Bologna esatto, no qua i soldi li fanno ma non è una ricaduta sui cittadini come è giusto che dovrebbe essere come c'era l'altra volta Antonio Maviglia ha detto una cosa giusta, il discorso che venga venga si avvicini perché la manifestazione è nostra nostra di cittadini chi vi sta parlando da, da qua sopra è un cittadino quindi se avete qualcosa da dire avvicinatevi e ditelo ricordando quello che diceva Antonio Maviglia che purtroppo eh, l'AVR eh, con gli accordi che ha avuto all'epoca quando ha fatto il contratto con il comune di Reggio Calabria eh, la carta e la plastica la se la vende l'AVR il comune non ci guadagna nulla quindi noi andiamo a pagare una tassa solo sull'indifferenziato, ma non ci guadagniamo nulla. Quindi questo è un controproducente per noi cittadini e per il Comune di Reggio Calabria, perché stiamo facendo governare una persona incompetente. Mi scusi che io ho parlato così. Allora, grazie, è aperto un discorso importante, perché questo va anche visto alla luce della normativa vigente. La normativa vigente che cosa dice? Che il cittadino virtuoso, quello che fa la raccolta differenziata, viene premiato con un importo inferiore. Questo importo inferiore viene derogato dalla differenziazione, vuol dire che quando io raccolgo la carta, la plastica e la mando alle aziende per lo smaltimento, l'economia e il risparmio che noi abbiamo perché quelle poi diventano materie riutilizzabili deve avere una ricaduta sul calcolo della Tari. non può essere conferita a soggetti privati ma questo non ve lo dice Marco Lucisani ve lo dice la legge perché è una normativa dello Stato è una normativa nazionale che deve essere applicata anche al Reggio fino a prova contraria siamo in Italia qui e questo è un altro punto il discorso della Tari è una controprestazione deve avere un'efficacia, deve essere riferita a quello che è il servizio che noi abbiamo non possiamo pagare la Tari perché c'è l'Ecoviana che raccoglie i rifiuti per la strada che poi puntualmente il giorno dopo sono sempre là, ce ne sono di nuovi e poi avere quello che differenziamo, farlo finire nelle tasche dei privati, qua bisogna mettersi d'accordo e bisogna fare le cose a norma di legge perché la legge ci tutela e quando la legge non c'è una puntualità nell'applicazione delle norme dobbiamo essere noi cittadini che siamo quelli dove poi vanno a pescare nelle nostre tasche a farlo presente, se no qua ci riduciamo che paghiamo per avere i rifiuti? le strade. Questa è una considerazione che ognuno di noi deve fare. Quindi su questo sito qua, su questa newsletter alla quale vi invito sinceramente ad iscrivervi, troverete queste informazioni relative alle Atari, troverete le informazioni per cui bisogna segnalare al Comune, perché poi verba volant, scriptamanent, se noi parliamo, parliamo e non rimane traccia di quelle che sono le criticità, qualcuno un domani potrebbe dire ma io non lo sapevo e tu non me l'hai detto. E allora vi, diremo, vi istruiremo su quelle che sono le modalità per presentare correttamente un reclamo attraverso i mail qua non bisogna né andare a fare a, fare, a stare una giornata intera alla, alla regis dove come si chiama alla hermes va bene cambiano i nomi ma la sostanza è quella dobbiamo semplicemente mandare una mail cosa che ormai al giorno d'oggi riusciamo a fare tutti perché voglio dire è alla portata di tutti mandare una mail questa mail poi sarà propedeutica un domani nel momento in cui ci arrivano le bollette da pagare per dire, comune, io te l'ho detto qual è il problema, tu mi devi ascoltare. Quindi creiamo una tracciabilità, un atto ufficiale che praticamente ci consente un domani di poter dimostrare l'inefficienza della raccolta dei rifiuti. A questo poi si agganciano tutta una serie di cose che saranno comunicate all'interno di questo sportello multimediale quindi signori dipende tutto da noi dipende dal nostro senso civico e dalla nostra volontà concreta di cambiare le cose vi dicevo che c'è un altro progetto su base regionale di tutte queste cose noi ci stiamo riservando di comunicarle alla cittadinanza non è possibile non è questa una sede per poter esprimersi totalmente su quelle che sono le iniziative scendendo anche nei particolari perché ci vorrebbe veramente una conferenza a parte sappiate però che c'è un gruppo di cittadini che non hanno partiti sulle spalle, che non sono sindacalisti, che non hanno niente a che vedere con questa situazione qua, quindi che non hanno guinzagli, Siamo cittadini liberi e vogliamo parlare con i cittadini liberi. Insieme facciamo rete e insieme vediamo se riusciamo a riportare il comune ai suoi doveri, che è quello di migliorarci la vita, non di rendercela impossibile. Grazie. <truirà> Una sera perché dobbiamo dare spazio a tutti. Aspetta. Va bene? Aspetta un secondo, facciamo così stiamo confrontando solo per il problema della partenza sì, sono... e eh, l'acqua ci sono? va bene, ma ne renderemo una allora, è giusto, vedo che lei a casa allora eh, mentre giravo fra di voi c'è cioè, chi mi ha detto di segnalare che è difficile camminare sui marciapiedi con tutta questa spazzatura, ve l'avevo già detto più o meno prima e che sarebbe utile fare il compostaggio che è una parola che forse noi la conosciamo poco ma che altrove è senza compostaggio è oh, ma ma mi è chiamato... rotta, non mi dire eh, eh. non mi dire che si è rotto no, eh, se è rotto, rotto. no, tu no, il telefono il vetro no, no, questo qua è la custodia quindi potrebbe riutilizzare questo e poi riguardo e passo il microfono Lucio, quello che ha detto Marco che noi non apparteniamo a nessun gruppo politico a volevo dirvi che c'è chi ha detto che noi stiamo facendo tutto questo per presentarci alle prossime elezioni. Quindi io vi vorrei dire che nessuno dei nostri nomi lo troverete nelle liste che vedrete. Come cittadino, buongiorno a tutti. Per, per favore, conosce, come... io sono... No, Lucio e sono il presidente dell'associazione Cittadini per il cambiamento intanto vi voglio ringraziare vi voglio fare poi un applauso Sì, vabbè ma viene come cittadino l'ho detto, non possiamo negarlo un ringraziamento va anche per l'invito a chi ha organizzato io ho accettato di buon grado ringrazio anche la stampa e le forze dell'ordine che sono qui per quanto riguarda Adesso la questione del porta a porta no. dei rifiuti per quanto riguarda la differenziata, okay. Ah, okay. Sì, sì, sì, sì, sì. in molte circostanze siamo intervenuti come Associazione Cittadini per il Cambiamento eh, perdona, ed abbiamo messo in eh, evidenza effetto. le criticità eh, che hanno portato eh, a questa problematica. Oggi il risultato qual è? Che il sindaco Giuseppe Falcomatà non aveva un progetto un progetto serio e credibile che si è, è affidata a una società che non aveva i mezzi per portare avanti questa operazione. Cosa succede? Quando non vi è un progetto, quando abbiamo il 40% che paga la Tari e il 60% che non la paga, è un fatto fisiologico che chi non paga si Devi deve fare del rifiuto e i rifiuti vanno no, in circolazione inquirano sì, e portano no no, no, no, no. Non è cosa non è successo dire, adesso? Eh, farlo prima un fallimento è prima totale un fallimento, per per è, sentiamo fallimento sentiamo è anche dopo, perché ci siamo visibile perché esistere. adesso okay. abbiamo due società in campo la VR e piano Ambiente quindi Ecopiano. abbiamo uno spreco di risorse che sono risorse pubbliche e ancora di più non viene fatta la differenziata perché noi vediamo le ruspe che vanno nelle strade Anche a, casa. a prendere questi rifiuti, li buttano sui camion e vanno a fare la figlia che facevano quando non veniva fatta la differenziata con i cassonetti. Questa la dice tutta, questa la dice tutta e la dice ancora di più chi paga, come me, Natale, come privato, come imprenditore. Noi abbiamo sul nostro sito presentato e mandato anche in rete una domanda per la restituzione degli ultimi cinque anni della Tari per il disservizio tale operazione è sufflagata dalla legge abbiamo sentenze a favore per quanto riguarda la Corte Suprema di Cassazione quindi vi invito a scaricare dal sito cittadini per il cambiamento il modello e inviarlo all'amministrazione comunale per risolvere il problema eh, che porta farmi... porta a porta è sufficiente che vengano installate le isole ecologiche di prossimità con le schede magnetiche La scheda si vede chi conferisce sì, la, sì, la, la la... no la... no la... ma lui è venuto come la... libero una, cittadino una, non una la sta dicendo niente eh, ma è cittadino, cittadino. Nel se uno sbaglia può essere anche ripreso con la videosorveglianza tutto diventa più facile e che fa comadà purtroppo non è voluto ritornare è indietro è Daniela, e che fa comadà purtroppo ascolta con con ma non unisce politica. noi siamo stanchi siamo stanchi ora lo non dice, non dice Daniela ora lo modi. noi siamo combinati veramente alla follia ora, a ora lo dirà sulla via Giulia dove ci sono parecchie attività commerciali dove vediamo sul marciapiede, mastelli, spazzatura. Io domando al sindaco Parfomatà, ma questa è occupazione di suono pubblico? Cosa intende fare? Noi non possiamo altro che fare di essere di stimolo e chiedere oggi a gran voce, al prefetto, al governo, che sia nominato un commissario straordinario perché solo lui può portare alla città un qualcosa di positivo. Vi ringrazio per l'intervento che okay, eh, mi avete ascoltato e a risentirci presto perché noi non molliamo, noi non molliamo. Eh, volevo dire una cosa, perché mentre lui parlava, ho sentito dei commenti allora che il signor Roccio Pizzimenti si possa occupare di politica nella sua vita ci può anche stare, se fosse venuto qui il vice sindaco o un consigliere l'avremmo fatto parlare, uguale, lui sta è, un cittadino. Cittadino. è un cittadino non sta parlando con la politica, non vi ha detto il gruppo di collaborare è che lui ha costituito che ha partitica politica quindi il diritto di parola ce l'hanno tutti, a me non interessa se è destra, sinistra, o centro, ma se qualcuno è contro questo sistema ha tutti il diritto di parlarne, come diceva il signore che era qui prima, diceva io perché sono disabile non mi fate parlare, ma perché no? Certo, che c'entra? E lui perché ha una, una simpatia per qualche partito non può parlare, per quale motivo? Scusate, adesso sempre. la sua Buongiorno. alza la voce Io rappresenta la situazione di sbarre per sempre è una situazione territoriale si cioè non soltanto di mettere in diretta gli effetti noritici per sbarre ma anche di proporre qualcosa di positivo perché forse oggi un problema che noi affrontiamo è questo alza la voce. No, spesso ci lamentiamo però purtroppo non riusciamo a offrire soluzioni concrete anche per gestire le problemi dei nostri interessi e sbarre in attacco. Oltre a quello che riguarda la raccolta differenziata, per esempio il Marconi che è legato, che è nostra gente, viene a partire lì, chiudi, che si chiama un incendio. Può intervenire essere ora? Può intervenire non dopo lei? Non voglio dire troppo anche perché è difficile aggiungere altro, a quello che già è stato detto. Noi in una situazione condividiamo le critiche che fa tutto il nostro sistema perché non lo rendiamo più troppo a gestire la raccolta differenziata e cioè garantire anche il superamento della crisi ambientale nella chiesa ambientale e abbiamo avvertito in questi anni una sorta di distacco tra l'amministrazione centrale e le periferie pensiamo che riguardo una soluzione potrebbe essere quella di rivedere un po' il discorso che riguarda le municipalità se dividere il territorio in municipalità e collegare alle municipalità anche la gestione della raccolta differenziata creando delle isole ecologiche di quartieri in cui conferire i rifiuti anche perché, diciamocelo molto chiaramente, non è possibile pensare che la questione della raccolta dei rifiuti e della tutela dell'ambiente possa essere lasciata soltanto ad aspetti di carattere morale o etico. È necessario soprattutto legare un discorso militaristico. Come dice anche Gratteri, quando si parla della lotta alla disabilità, non è possibile limitarsi soltanto a mettere in evidenza l'aspetto morale, ma è necessario anche evidenziare l'aspetto utilitaristico. La raccolta differenziata deve portare un, un vantaggio alla collettività anche e soprattutto sul tema dei servizi e di una riduzione del carico fiscale, ma soprattutto valutiamo come cittadinanza l'ipotesi di collegare alla tutela dell'ambiente anche una prospettiva lavorativa, perché in Europa, in Europa soprattutto in questo viene fatto. Il volontariato è importante, è straordinario, ma non può superare, non può in qualche modo occuparsi delle lacune dell'amministrazione perché chi paga le tasse ha diritto a garantire eh, che certi servizi vengono garantiti. Non è possibile con la scusa del volontariato che un'amministrazione di qualsiasi colore politico in qualche modo poi lascia che sia il cittadino che sia il così. Quindi pensiamo a questo proposito. Eh, la è la della Galli, eh, Gall Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Intanto, ti uccido? Tanto è una postiglia, Marco, prima di te siamo un po', ma bisogna oh, per cominciare. Bisogna continuare a essere questi pochi e aumentare sempre di più, quindi non bisogna demordere mai. Un secondo punto, ciascuno di noi ha le sue opinioni politiche, ciascuno di noi di libero di votare, di piazzare, di dire quello che vuole. Però, no, queste <ride> giorni, questa mattina, e non ne sono stati fatti altri. Questa è la situazione, sia per, riguarda, sia, per qua, eh? sia per quanto riguarda, sia per quanto riguarda, sia per quanto riguarda, grida, grida, sono qui voce. come cittadino, sono qui, eh, purtroppo, il caffè. sono qui come cittadino e non come rappresentante politico. Però il fatto è che questa situazione non è dovuta a questa o a quella amministrazione sono decenni qui che questa situazione è in corso quindi nessuno è incolpevole nessuno può dire noi siamo qui per fare questo quando sono gli stessi che hanno determinato all'inizio questa situazione perché qui c'è Falcomatà, qua c'è Arena, c'è Scoperiti e via discorrendo a livello comunale e a livello regionale come a livello regionale c'è Chiara Vallotti, c'è Loiero, ci sono tutti quindi nessuno può dire adesso noi siamo qui per fare quando sono gli stessi che hanno determinato, coperto, aiutato e fatto sì che questa situazione arrivasse al degrado più totale. Quindi... Perciò, allora, a questo punto mi si consentirà se esco un attimino anche dal, dal seminato perché eh, è stato detto qui il fatto della raccolta differenziata non eccetera. Una sola cosa il più brevemente possibile dunque la raccolta differenziata ha funzionato effettivamente per un certo periodo di tempo ma i nostri amici della ballata del Gallico e altri in città ci hanno detto che tutto questo ha cominciato a funzionare male giustamente quando tutta la città è stata investita da questo tipo di raccolta differenziata che non ha funzionato più qualcuno potrebbe dire arrivare di nuovo ai centri di raccolta è un passo indietro obiettivamente forse ma intanto la spazzatura dalla casa bisogna pur rimuoverla e quindi a questo punto io sono d'accordo con studiare una soluzione magari temporanea per poi vedere cosa si deve fare ma a questo punto qualcuno ha accennato prima ad altri problemi che sono di tutta la città anche se investono particolarmente la vallata del Gallico quindi l'acqua, l'acqua noi siamo rimasti in vallata del Gallico 28 giorni senza acqua all'inizio dell'anno il che è inaccettabile e non stiamo affatto tranquilli se adesso un po' d'acqua c'è, perché l'estate è prossima e quindi ci attendiamo il peggio. Per cui abbiamo scritto ai ministeri dell'ambiente, della salute e degli interni per questa situazione, tutti e tre i ministeri, e ci hanno in qualche modo risposto. E Abbiamo chiesto, e io richiedo in questo momento alla prefettura, la riattivazione immediata di un tavolo di crisi che riguardi magari non solo l'acqua ma anche gli altri problemi siamo già stati in un tavolo di crisi negli anni scorsi il comune non ha mai risposto in termini credibili e sufficienti alle domande che noi abbiamo fatto noi tuttora a Reggio Calabria, vista la riga del vento non sappiamo perché l'acqua non c'è vorremmo saperlo e vorremmo sapere come si fa per superare una volta per tutte questo problema dopo c'è un altro problema che ci sta a cuore che è vicino a noi, vale a dire la discarica o come si chiama, il compostaggio di San Batello. Noi chiediamo ufficialmente in questo momento all'Associazione Vita Ambiente di occuparsi di questa problematica. Perché ci si dice che eh, è troppo vicina al bacino imbrifero, alle falde acquifere, che servono più di 50.000 persone, malgrado la dica del medico perché a tuttora tutti i pozzi della zona, che sono a pochi metri dal possibile pericolosissimo percolato, continuano a servire 50.000 persone a Catona, a Santa Caterina e in parte della città. Dopodiché vorremmo anche sapere, magari con un incontro in prefettura, che fine ha fatto statica del dente visto che l'acqua manca dapperti. Non so se ho dimenticato nulla, però per il momento mi premeva dire questo. Vi ringrazio e continueremo. Allora. Io vorrei rispondere perché lui mi ha mandato un invito. Io, visto che il rappresentante del comitato vallata Gallico ha mandato un invito sollecitando l'intervento di vita ambiente, quello che noi possiamo già prendere, io prendo a nome dell'associazione del Circo di Reggio Calabria un impegno per iniziare a instaurare tutte quelle che sono le procedure che sono in possesso del cittadino per fare luce su questa situazione. Quindi coinvolgeremo la Prefettura, coinvolgeremo, se è il caso, la Procura, coinvolgeremo il Comune di Reggio Calabria e la città metropolitana. Però questo qua deve essere un discorso che dobbiamo fare insieme, perché anche se il problema è a Gallico, se il problema è ad Arghillà, se il problema è a Pellaro, è un problema che ci riguarda tutti, perché l'Unione è la rete che fa la forza. Non aspettiamo di trovarci problemi davanti alla porta di casa come sta succedendo ora. Con la, col porta a porta perché permettetevi un appunto: se questa cosa qua fosse stata affrontata nel momento in cui l'amministrazione iniziava a dire dovete tenervi la spazzatura davanti casa e noi avessimo reagito come opportuno, questa situazione non si sarebbe venuta a creare. Impariamo dai nostri errori. Io sono il primo. Allora io vorrei dire solo una cosa: volevo concludere una cosa per la dire una Aspetta, che c'è? Dimmi tutto. E poi vorrei cittadini di Reggio che sono i leoni da tastiera e vado. E direttamente la casa. Io, io inizio con la cosa di un po' che dal 12 eh, io io gennaio è stata raccolta ogni 20 no, giorni no, tutti tu insieme che differenziata è? La faccio solo io personalmente allora, se vale la pena perdere il tempo per i cittadini diversi che si lamentano tutti i social, gli incontri al supermercato e si lamentano si lamentano nella spazzatura, dei topi, dei pepi, ma dove siete? dove siete? Questa giornata si posto? Non lo no, no, no, no, no, no, pure no, voi, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, c'è no, no, no, no, no, che vai eh, no, no, precedentemente niente io solamente non voglio per esempio prendere l'amministrazione che c'era nel passato l'amministrazione scoperta però penso che un degrado tale in cui ci troviamo oggi non è giusto assolutamente è inutile dare la forza all'amministrazione precedente come si, così come fanno tutti come quelli del governo centrale e perché quelli che c'erano prima siamo stupidi di sentire queste cose e con altra cosa che rimprovera il signor sindaco che non si fa mai vedere non ho avuto l'opportunità fortunatamente all'uscita del circolo tedesco due anni fa incontrarlo per esporre le mie lamentele, non mi ha neanche ha capito voglio dire, sì, lo sappiamo, non abbiamo ancora perché è una signora, una cittadina che io per alla fine sfortunatamente non mi posso rammaricare di non averla votata perché io non l'ho votato e non l'ho votato nelle mani, non, non è cambiato, chi è scaricato, se ne è lavato le mani, mi ha fatto segno che ha una risposta, cioè si rivolga allo scagnozzo che c'è a Cantabè, io lamentato, incolpato, c'è qualcuno che l'ha cercato, le pure... questa favola, ma di che cosa? che cosa? tagliando l'asino e, e facendo i pulcinelli sono stupidi è una persona che deve via, deve andare via per quanto mi riguarda via perché è stato grazie eh, allora, io a voglio andare un po' contro con mestiere, non sento resto parlando, ma eh ce pelle, ma io, ma tolava, un po di tipo, la, stagare, la diciamo, anche un politico c'è L'altra volta eravamo, ehm, sì, abbiamo sì, sì, fatto l'altra volta la manifestazione, sì, fattori, sì, in tenaio, in tenaio, la piazza era la fila la, la, la okay. Stavolta stavo siamo stavo la metà, la metà per la metà, ok? Allora io voglio dire questo, secondo me, ecco là, no politiche, no partiti, no sindacati, secondo me è in direzione tutto il contrario. Chi politica, politica, chi sindacati, politica, questa è l'ultima Dire, qua a come diceva il presidente Leone da pastiera. non ne vogliamo la prossima manifestazione che prima eravamo eravate, eravamo 100 ora siamo 25 la prossima saranno 5 allora ci vuole politica perché non si va da nessuna parte perché purtroppo la vita è stanca è stanca della politica non c'è politica qua ci vuole un, un, un, un, un, un, un problema di dice non ti fa vedere Ma mi detto l'altra volta, l'altro che dice, vi attecola del tuo qua. Avrai tagliato gli asti da quattro sigla E loro vogliono di questo. Vogliono di questo perché qualcuno ha già fatto le fotografie e ha mandato a chi li competenza e loro non hanno, non sono autorizzati, io ho detto giorno 90 anni. Oggi ci stare a mezza città 20.000, 10.000, 2.000 persone, 5.000 persone, quindi stiamo a salutare, ci porto un pochino il vostro, il nostro, il mio perché non mi fa potenza, grado sindacato. Questo è il problema, allora, questo è, è, è, è, è e il problema, non c'è nulla che c'è nulla, quindi io mi inviterei a rivedere un po' le posizioni, mi vedo, politica, politica, politica, guarda che porta la parte, lì, destra, sinistra, rossa, quello che possiamo parlare, lo possiamo parlare, che è per sì. eh, e dopo un figlio dopo un figlio eh, eh, di figliolo, dopo un figlio di figliolo, dopo dopo un figlio di dopo dopo un figlio di figliolo, dopo un figlio di figliolo, dopo di figliolo, dopo un figlio si deve avvicinare la questa cosa. No, che non quello, non c'è stato un di, di, di venire a capo, di capire qualche no. cosa, però non c'è stato un altro giorno, anche uno di perché da un lato non si capisce se il problema è, chiamato, è nella, è chiamato, nella, è nella stessa differenziata eh, o, o, o perché c'è un abuso da parte dei privati che esistono nelle discariche. Queste giornate ieri eh, c'è una articolo, voi, la, un articolo in cui la città metropolitana. Avete deliberato delle forme di contrasto, eh, in particolare con delle discariche private. Eh, una distanza, la discarica la torrego, prima il sindaco eh, accusava, eh, aveva lanciato un'accusa, ma la torrego in questo, questo eh, appoggiustare diciamo, eh, il, il, il gestore privato, come se la a fosse di questo gestore privato. Adesso hanno elaborato questo schema di contratto eh, per la discarica. Cioè, eh, e ci hanno fatto altri due modelli di contratto, uno con la discarica di San Matellio e un altro con e a la il contenimento del lungo insomma, allora, per questa discarica a San Matellio c'è o non c'è? La rischia di mangiare in è un'ampia legge, perché sto di mangiare ai privati. No. Allora qua c'è, invitiamo, di di per continuare a parlare con la regione, in cui i accusano la regione di ripagare, ma non è già trovato nello stesso sono qua l'accusa della regione dello stesso valore di Italia e di e allora il cittadino a questo punto si sente quasi frastornato per non dire preso in giro facci fa capire qualche cosa, facci capire con chiarezza il problema quanto sta che indipendentemente dai poteri che ci sono se la coppia è del privato che ha una economicamente indipendentemente da questo allora eh, torniamo un attimo a Cassonetti problema nell'immediato è una cosa talmente elementare talmente banale Quel il problema è capire la sofferenza dei cittadini perché mi sembra che in questi anni non si è colto il disagio, la sofferenza le, le, le rinunce da parte dei cittadini allora, eh, vediamo un pochettino intanto, di partire dalla logica allora non funziona il sistema porta a porta, tutto cambiamo questo eh, ripuliamo la città in più, poi vediamo eh, il discorso del contenimento nelle discariche private eh, quindi eh, adesso c'è l'appello alla alla um, Presidente della regione, la di intervenire. Poi avete avuto cinque anni per fare questi contratti. Dopo cinque anni vi rendete conto, adesso che c'è la città e completamente sommessa, da rifiuti. Dopo cinque anni vi rendete conto di prendere questi nuovi modelli di contratto e di sopravvivere. Mi sembra che ci sia anche molta demagogia e presa in giro dei cittadini. E altro Sì No. No. No. Eh, comunque, io, comunque io sul discorso di prima il discorso è che quando sono venuti i commissari a Gio Calabria io sono stato uno di, di quelli che per togliere questi commissari alla, alla, alla presenza del palcomatà ho votato questa persona perché facevo sempre fede al discorso del palcomatà ora il discorso è che quando poi si è inserita questa giunta dopo, dopo quasi un anno che ha cominciato questa differenziata il sindaco si è presentato a Cagona presso la nostra solidarietà facendo, uh, presentando questa, questa raccolta differenziata e dei benefici che noi avremmo ottenuto con questa raccolta io so solo che da 300 euro che pagavo di in spazzatura, ne sto pagando 7,50. Lui, insieme al dottor Zimbalatti, che all'epoca disse, entro tre anni la vostra, la vostra parcella scenderà di in tanto. Non lo posso? fare. Non lo possono Infatti. Inf quindi, quindi, quindi, abbiamo un pinocchio che vive in qualche modo. E questa è una cosa che non fa. Se io oggi sono qua a presentare la mia paraccia, che lui anche la vedrà, non ho problemi, quando vuole mi può invitare, ne posso parlare, perché ne ho parlato anche con Armando Neri, con il dottor Armando Neri, tanti, tanti problemi che avevamo in città, ma non ho avuto mai una, una controprova di quello che ho chiesto, sempre promesse, promesse e promesse, buona giornata signora. Si Nessuno vuole parlare. Va bene, allora concludiamo questo incontro di oggi. Il ninno minuscolo, sì, sì, ninno punto Palamara. Ehm giusto per specificare quello che ha appena detto questo signore la tariffa tardi 860. è prima più è impossibile scusate tutto che lei può tutto, e perché perché tutto il giorno, e che c'è un piano di rientro allora vi possiamo tenere presente per le attività che, che facciamo naturalmente siamo no? sempre davanti al computer la mattina alla siamo preparati che stiamo sì, davanti sì, al sì. computer con piacere grazie per la disponibilità scusate non mi muovo che mi cade contro questo quindi io sono contento ci rispondere No. Che, comunque, poi il commissario no. è stato battuto un piano di rientro per rientrare no. dal debito no. fino no. al 2022 no. dovremo pagare per forza il 1060 yeah. yeah. di spazzatura come, come yeah. Yeah. massimo oh. Oh. e lo yeah. faranno Perfetto. dopo il 2022 Grazie. Grazie possiamo ritrattare eventualmente no. sull'abbassamento della tariffa Vieni qua. quindi questo specifica no. della persona oh. che ha appena parlato dopodiché volevo io concludere però l'annuncio comunque non questa storia. Che è, eh, le promesse che ci ha fatto il sindaco la signora fa le smorfie, eh. però io signora le devo riferire perché è stato un incontro ufficiale e come tale io devo riferire quello che ci è stato detto quindi poi ognuno lascia la considerazione che volete ognuno di noi se la fa e se la farà lui ha promesso che entro maggio la situazione sarà completamente sì, sì, ribaltata che già dalla settimana scorsa ha detto che i rifiuti non sono più confluiti tutti insieme, ma che stanno raccogliendo distintamente l'organico col differenziato, la plastica e il piano. Ma dove? Io riferisco alle sue le considerazioni. Dove? Ha detto che eh, si è attivata. Noi siamo rimaste soddisfatte. Sì, ha detto anche che noi siamo rimaste soddisfatte dell'incontro, però così non mi pare essere. Ha detto che eh, si è attivata un'altra discarica che sembrerebbe proprio... La fine del mondo, <ride> che è Meli Cucca. Meli eh, ha detto lui che è uno eh, un braccio di Medico Cucca di questa discarica è già attivo. Quindi già siamo... È inquinato signora al mar. Fucca, il mare. È inquinato il mare. Sono iniziati i lavori e dentro fine anno probabilmente saranno finati, quindi potrà ospitare più rifiuti di quelli che sta ospitando. Allora. Ha, detto, sì, ha detto che lui è propenso a istituire delle isole ecologiche solo per definire le zone rosse che sarebbero Ciccarello e Evriano Marconi. Sì, sì. queste tre noi abbiamo detto che non bastano. Poi ci ha detto. comunque eventuali nostri progetti sì, e che sì. non dovevamo fare oggi la Vai, manifestazione Quindi, eh, dopodiché so ma mi fa piacere che siete venuti, spero in un prossimo no, incontro con voi le e partecipiamo le, le votazioni le ognuno no, no, dovrà decidere, non posso dire Ah sì, bravissima eh, un altro numero che vi vorrei dare in conclusione è che oggi in piazza forse saremo un centinaio la volta scorsa eravamo 300 come diceva Leoni da Tassiana ce ne sono i guardi eh, um, con prova effettivamente del fatto che effettivamente non siamo solo 100 non essere d'accordo ma non capisco perché non sono qui in piazza oggi abbiamo raccolto la bellezza di 700 firme che sono d'accordo con noi noi abbiamo fatto una raccolta firme non, non so perché ci segue nella pagina c'erano cioè dei punti di raccolta dislocati vari punti della città e con questa raccolta firme siamo arrivati a 700 no al sistema porta a porta non so perché non ci siano almeno 700 persone in piazza però questi sono i nostri numeri passo la parola a Nuccio ti raccomando sintetico e poi salutiamo tutti che ci spettano le polpette Lucio. è un fatto tecnico vorrei chiarire perché chiaramente non tutti i cittadini anni e sono tecnici della materia. Cosa vuole dire il commissariamento? Il commissariamento non è una funzione come è stata allora il sindaco arriva un commissario, io non ho chiesto questo. Per fare un esempio cosa voglio dire io? Noi abbiamo il lido comunale, sì, che dice che abbiamo palazzo. Di e ecco, così, si capisce meglio quello che io dice. voglio dire. Noi abbiamo 30 anni che questo palazzo è fermo, bloccato, non si va avanti. Adesso voglio ricordare anche il nostro pensiero. Ai morti che ci sono stati sul ponte Morandi. là cosa è successo? Non si è occupato l'amministrazione, hanno nominato un commissario che è quello che io ho chiesto. Cosa fa questo commissario del ponte Morandi? Intanto tra un mese, vi do anche la notizia, è finito. Immaginate cosa sarebbe stato se l'avrebbe gestito un'amministrazione? Una cattedrale nel deserto. Quindi io chiedo il commissariamento ancora di più e lo spiego, non l'ho spiegato prima per non rubare tempo perché solo così si può sburocratizzare solo così si può essere incisivi una persona, vi è una persona che si occupa solamente di questo problema quindi lavora H24 diciamo ha pieni poteri, non deve fare una marea di gare non è subordinato alla burocrazia che blocca tutto e quindi nell'arco di poco tempo si trova una soluzione vi ringrazio anche per l'opportunità che mi hai dato per chiarire questo concetto. Invitiamo il sindaco Falco Matà alla prossima manifestazione che organizzeremo perché noi non molleremo ad essere qua vicino a noi oppure se vuole già da domani mattina oppure in una pubblica conferenza anche su qualunque televisione che lui vuole scegliere per un contraddittorio. Io ci sono e lo sfido nell'interesse della città grazie a tutti voi allora, diciamo due, un secondo solo perché volevo rispondere al cittadino il signor Pizzimenti che ha fatto questo intervento sul commissariamento, sul, condi, sul commissariamento noi siamo profondamente in disaccordo e vi spieghiamo, vi diciamo la nostra versione delle cose la nostra opinione noi dal 1996 siamo stati commissariati per quanto riguarda l'emergenza delle acque. Va bene, parliamo di depurazione. L'anno dopo, dal 1997, ha iniziato il commissariamento per l'emergenza rifiuti. Commissariamento sotto il profilo ambientale significa avere una persona che... In, diciamo, in deroga a tutte le normative sull'ambiente, in deroga a tutte le normative sul paesaggio, in deroga a tutte le normative idrogeologiche e quant'altro ti può imporre di fare un depuratore dentro un torrente ti può imporre di fare una discarica dove c'è un vincolo idrogeologico, vuol dire che se piove la discarica da che era in montagna ce la ritroviamo in spiaggia è così, perché il commissariamento per emergenza ambientale guarda, non è così e allora allora commissario straordinario intanto dove si deve il commissario straordinario quindi ti riferisci al comune tu no no no e no, a che no, cosa no, all'ambiente no, no, no, però spiego. brevemente allora, così si per fare un esempio perché se uno non sa le cose non è che può dire io non sono d'accordo prima si deve documentare il decreto reggio il commissario non lo può nominare il sindaco il sindaco può nominare un commissario per la materia di sua competenza. E in Quindi questo caso lui, che, materia, aspetta, che materia vogliamo noi? Il sindaco nominare. può anche lavorare la tramite la prefettura, un commissario, ma è normale che le opere, non è che arriva un commissario e arriva dentro casa mia e mi può fare il... il... No, sì. non è così, perché con la nuova legge della comunità europea bisogna garantire, perché il commissario è responsabile di quello che fa. Come sono, è, stati ci è, sono stati commissari qua ci sono stati due soluzioni, Guarda. o un altro sindaco... Noi veniamo dal commissariamento, vengiamo, lo sappiamo quello che, io che ha non portato. Non voglio fare polemiche. Qui o ci vuole un altro sindaco o ci vuole un commissario straordinario. Perfetto, perfetto. Altrimenti ci teniamo a far comandare, parliamo del nulla e diciamo no. che non siamo d'accordo per nulla. Perché a me non sta bene avere il lido comunale in quelle condizioni, Un commissario che può nominare il sindaco si può occupare della materia, andare dal sovrintendente e dire... Cari signori, il Lido non può essere bloccato. Cari signori, sta pavimentazione che mi state facendo fare sul corso Garibaldi di cinque tipi e che qua di fronte è uno schifo. Ma perché non ci sono i commissari? Siamo perché il sindaco non, non è, è... all'altezza. Allora il commissario allora. non è una figura che noi dobbiamo vedere come un qualcosa di negativo. Perché se no tu mi devi spiegare adesso, nell'amicizia te lo dico. Perché il porte Morandi è quasi pronto per essere ultimato? Allora io quello che ti posso spogliare. Può... palazzo di giustizia no. ci vuole un commissario straordinario per finirlo. Poi voglio dire, io sono per la politica, ci vuole un sindaco che cambi le, le, le sorti di questa città, un sindaco all'altezza e mi auguro che il centro-destra lo metta in campo e che non metta una figura che magari è peggio di fatto matà, perché sennò no, altrimenti già il sottoscritto è anche disposto nell'interesse della città ad attaccarli pubblicamente, perché no? adesso, lei, adesso parlo pure con lei il no, problema no, no, il, sì essere. sì ma io con piacere figurati io per me noi siamo in un dibattito no, un pubblico solo, se un dibattito pubblico che ha detto lei o, o può rispondere signor, sì, sì, no, sì ma, ma io perché, perché, non ci lo ci fa... ma perché lei pensa non che io non la faccio per lei no, allora assolutamente, assolutamente, stia tranquillo che io sto solamente no, io ho sì, io poi, ho completato dai. semplicemente il mio ragionamento e mi chiedo scusa se c'è stato qualche fraintendimento anche con lei anche con lei vedo che forse ho toccato dei punti salienti e lei giustamente è voluto venire a fare dai ma lo allora cosa voglio dire io ecco andiamo quello. avanti Falco Matà, cambi questo strumento io non è che chiedo il commissario io lo chiedo come atto finale e vi chiedo scusa se l'ho chiesto o magari non sono stato oh, compreso o non sono stato compreso ci allora. per Falco Matà. domani mattina dica bene Nuccio bene cittadini, a, a, associazione, qualcuno da me mi conosce bene, è stato con me quando io ero presidente qua Va al bene, centro però... storico, cioè, mi può chiamare quando vuole, io interagisco con lui per risolvere i problemi, ma se lui non li risolve mi dite come dobbiamo fare a sistemare questa cosa, il commissario no, lui non lo fa, come Se vuoi ti rispondo, eh, <ride> grazie, allora, il sindaco, il primo cittadino è espressione della cittadinanza, il commissario è un ufficiale di governo che viene e impone determinate scelte. Va bene perché col sindaco c'è un rapporto politico, vuol dire che lo eleggiamo noi come cittadini, correggimi se sbaglio, e lui deve essere espressione della cittadinanza. Se non va bene un amministratore, come succede per i condomini, perché alla fine stiamo parlando più o meno l'esempio può calzare, succede anche per le elezioni. Dipende da noi. Quindi non va bene chi c'è attualmente, alle prossime elezioni ognuno manifesterà la propria scelta. Il commissario una volta che ti viene imposto è quello e fa le sue scelte, dopodiché l'ufficio del commissario si chiude e quello che c'è rimane. E ti invito a fare un giro sul territorio, a prendere atto delle problematiche che abbiamo da vent'anni per comprendere quali danni si possono produrre da un commissariamento. Il commissario affiancato dal sindaco è un altro discorso. Va bene. Guardiamo la sanità, guardiamo l'ambiente, guardiamo un pochino tutti. Il problema dei rifiuti ce l'abbiamo avuto con i commissari, o sbaglio. Quindi il discorso è che quando noi ci esprimiamo come elettori abbiamo una responsabilità e lui ha una responsabilità perché ci rappresenta l'amministrazione. Nel momento in cui abbiamo un commissario è un discorso autarchico, è finita il discorso del confronto. Bisogna subire quelle che sono le determinazioni, nel bene e nel male. Perfetto, quindi tra un paio di mesi possiamo esprimere le nostre preferenze, teniamo presente quella che è stata l'esperienza fino ad oggi e cerchiamo anche noi di orientarci nei modi più opportuni. Detto questo io credo che ci siamo detti tutto spero di essere stato esaustivo anche no, con no, l'amico no, Pizzimenti, c'era un signore che voleva no, intervenire no, sono... va bene possiamo chiudere, no perché sennò diventa un no, dibattito tra noi no, due no, no, no. e invece questa è una manifestazione dove interviene no, tutta, no, no, no. tutta la cittadina. No, no, no, no. va bene però non strumentiare, non strumentiare, non strumentiare insomma avete capito non pure parole. sono stato, stato chiamato in causa volevo chiarire volevo, vo vo volevo solamente va bene mi prendo atto, lo farò sulla scusa no mangiare un appello e parla tu, ti devo Nel dire non diamo spazio allora, sta parlando lui c'è stata la proposta di inserire il, non eh, non il canone della Tali il microfono, il il microfono di tutti per sì, poter così intracciare si sì, sì, però strumentalizziamo e qua Guarda, si parla del 50% di evasione di fa bene a 10 ora? non ti preoccupi, però se questa persona sta aspettando mezz'ora e giusto pure dalle spazio agli altri, mi perdono magari zero euro l'anno eh, quando è stata proposta questa soluzione eh, il sindaco in una dichiarazione che ricordo con molta chiarezza eh, ha affermato che era stata proposta questa soluzione.